Mi hanno scritto chiedendomi consigli su come rispettare una dieta come cercare di affrontare la sfida emotiva legata alla dieta e proviamo a ragionarci insieme in questo video in cui proverò a sottolineare prevalentemente poi tre concetti utili o che credo che siano utili per provare a stare dentro una dieta considerando che eh, poi per mettersi a dieta la prima cosa forse un breve cappello introduttivo in cui spiegare un attimo eh, che cosa significa essere a dieta no perché questo concetto poi a volte viene un po frainteso in questo video darò un taglio eh, prevalentemente centrato su quella che è la dieta dimagrante però eh, è importante capire e contestualizzare il fatto che il concetto di dieta di per sé invece non si riferisce a quello. La dieta non è tanto una dieta finalizzata a dimagrire in generale come concetto generale, è una dieta che va a perseguire un obiettivo. Poi a seconda di quale obiettivo si tratta, eh, cambia il nome della dieta e il, tutto quello che la circonda. Infatti effettivamente obiettivi diversi, diete diverse. La dieta dimagrante è la dieta fatta per dimagrire. Poi ce ne sono tante altre che proviamo a vedere insieme. Cioè Già partendo proprio dal termine dieta che ha un'origine latina, eh, il termine dieta fondamentalmente significa non tanto che cosa mangiamo, ma modo di vivere, o se vogliamo dirla in un termine magari un pochino più, eh, eh, più spendibile, più, più corrente: uno stile di vita. La dieta è uno stile di vita che noi scegliamo, che può essere quindi in un determinato periodo della nostra vita, perché no? Una dieta dimagrante, perché scegliamo uno stile di vita. Con che ci porti a perdere peso perché vogliamo perseguire un determinato obiettivo però lo stile di vita quindi non è il dimagrire lo stile di vita è quella cosa che stiamo utilizzando per perseguire un obiettivo che pensiamo ci possa essere dato dal dimagrire e quindi già il discorso inizia a diventare un po' più complicato non è soltanto il cosa mangio cosa non mangio ma è qualcosa di leggermente diverso spesso è un dove vogliamo arrivare in quale modo vogliamo arrivarci chi vogliamo essere con quali risorse spendendoci quanto tempo in quale mondo pensiamo di realizzare questa cosa e sono tutta una serie di concetti che è utile iniziare a mettere a fuoco per lavorare sui propri obiettivi e su quindi sulla dieta effettivamente che vogliamo mettere in pratica e qui forse quindi si apre una eh, micro o macro anzi macro forse è più corretto dire distinzione no ehm, Distinguendo tra diete consapevoli e diete inconsapevoli. Perché di stile di vita, di modi di vivere, eh, fondamentalmente ne esistono infiniti. Quante persone, quanti esseri viventi ci sono sul pianeta, ognuno ha uno stile diverso. Poi possiamo ri ricapitolare, raggruppare queste cose in delle categorie e quindi iniziare a cercare di eh, delineare delle macrostrutture no, in cui identificare tutto questo. Però la dieta di per sé è lo stile di vita che ognuno di noi ha e la maggior parte delle persone spesso ha uno stile di vita di cui non è consapevole, dove non si pone chissà quante domande sul cosa fa, cosa non fa o perché lo fa e spesso magari ha degli obiettivi più o meno chiari, dicono che non è molto ben consapevole, non sa bene cosa sta facendo e quindi sono tutte persone che spesso e volentieri non si pongono neanche la questione del... Quale, quale stile di vita ho, che obiettivi sto portando avanti, in che modo li sto portando avanti, che persona voglio essere. Se una persona non si pone questi interrogativi, sta scegliendo, consapevole o meno, sta scegliendo una dieta inconsapevole, uno stile di vita. In qualche modo lui esiste al mondo, vive, si porta avanti le sue cose ma non è molto consapevole e che quindi a volte lo porterà a delle conseguenze più o meno inaspettate probabilmente che penserà e attribuirà a determinate motivazioni, determinate cause più o meno sensate. Quando invece vogliamo cercare di essere un pochino più consapevoli di quello che è la nostra dieta, del nostro stile di vita, allora quindi forse vale la pena iniziare a considerare prima di tutto l'alimentazione. Non tanto perché quindi la dieta ci centri fondamentalmente solo con l'alimentazione, però diciamo che si parla di stare al mondo e stare al mondo significa anche nutrirsi, significa alimentare il proprio corpo, significa in qualche modo vivere, significa anche alimentarsi e cibarsi. No? Quindi l'alimentazione di per sé necessariamente deve far parte di una scelta della propria dieta. Come l'igiene del sonno, che è un argomento molto sottovalutato ma di cui poi spenderemo due parole, l'igiene del sonno e dormire è un aspetto fondamentale dello stare al mondo. Ci sono animali che a volte vanno in letargo per mesi e se non è stile di vita quello eh, cerchiamo di capire che cosa lo sia, ma in generale per tutti gli esseri viventi il momento in cui si riposano fa parte del loro stile di vita e ha un senso nell'equilibrio delle cose. Come nello stare al mondo visto che vogliamo perseguire degli obiettivi, vogliamo fare in un determinato modo, il fatto di avere un approccio e una strategia del modo con cui ci approcciamo alle cose, del modo con cui partecipiamo alla realtà e a tutto questo mondo che ci circonda, quello fa parte della dieta. Le nostre strategie, il nostro modo di stare al mondo fa parte è costituito anche dal modo con cui agiamo e interagiamo nel mondo. E questa cosa, se ne siamo consapevoli, allora iniziamo a rientrare in categorie su cui possiamo ragionare. Se no se non ne siamo consapevoli, se non vogliamo ragionarci, se non vogliamo sentirle queste cose, questi discorsi, stiamo nelle diete inconsapevoli, che assolutamente è un macro calderone pieno di persone che vanno un po' dove capita, no? e ci sta, assolutamente ci mancherebbe, ognuno assolutamente può scegliere la direzione che preferisce, la dieta, che è quella per cui probabilmente mi, mi iscrivevano per la domanda che ha portato a questo video, la dieta eh, più nota, che a volte viene eh, appunto quasi fatta equivalere al termine dieta, è la dieta dimagrante, quella per perdere peso. Le persone dicono: Mi metto a dieta per cercare di perdere peso. E eh, quando fanno questa cosa, se stiamo dentro questo concetto che stavo dicendo dell'obiettivo, la dieta come stile di vita per perseguire un mio obiettivo, allora a quel punto non basta più dire Voglio perdere peso. Serve anche capire, ma io per quale motivo voglio perdere peso? Cioè, iniziare a farmi la domanda sul questa cosa a cosa mi serve? No? Perché se mi serve, per esempio, per una questione che il medico mi ha detto che sono sovrappeso, che a livello cardio cardiovascolare ci possono essere dei problemi, che l'obesità sta diventando un rischio. Allora a quel punto effettivamente sto. Il mio obiettivo è perdere peso, però in realtà l'obiettivo prevalente non è tanto quello e quindi non sarebbe tanto corretto chiamarla dieta dimagrante è più corretto forse chiamarla dieta salutare o salutistica cioè l'obiettivo è la salute il mio obiettivo è vivere vivere bene campare il più a lungo possibile e un corpo più magro può permettermi l'accesso a quel tipo di condizione a quel tipo di vita e quindi il mio obiettivo non è tanto dimagrire perché poi la dieta salutistica può essere sul mangiare meno può essere sul mangiare le cose giuste può essere sul rispettare alcune cose rispetto a una mia intolleranza alimentare rispetto a alcune mie allergie rispetto a delle patologie magari no se ho il diabete eh, per esempio o rispetto perché no proprio al eh, rimanere più magro possibile nel momento in cui ho un metabolismo totalmente rallentato e danneggiato o, o totalmente accelerato e quindi mangiare il più possibile per cercare di recuperare il fatto che il mio corpo invece spreca risorse in modo eh, esasperato no? e quindi a seconda quelle però sono diete salutistiche l'obiettivo è la salute e che sia chiaro già abbiamo fatto una distinzione tra dieta dimagrante e dieta salutistica come invece, stando sulla dieta dimagrante, sull'idea del perdere peso, allora quindi forse ragioniamo. Se non è per una questione di salute, allora forse è per un'altra questione che potrebbe essere sul avere un corpo più ritenuto, ritenibile, più piacevole, sessualmente più desiderabile, o che dà accesso a delle occasioni sessualmente più desiderabili. Quando parliamo di questo, a volte quindi ancora, ulteriormente, altro step che ci è utile fare è nel chiederci, ok. Ma questo corpo che mi dà accesso, mi dà la possibilità di avere delle esperienze sessualmente piacevoli eh, o più realmente, più perché poi in realtà tutti noi possiamo averne a prescindere dal nostro corpo, però alcuni aspetti, alcune caratteristiche a volte aumentano la possibilità di avere delle, possib delle occasioni sessuali. Quando parliamo di questo, allora parliamo del «Ok, ma per quale motivo sto cercando queste situazioni per mezzi desiderabili?» sto cercando una relazione di coppia tramite un corpo quindi più magro perché quindi eh, il mio obiettivo ultimo è il fatto di vivere con un'altra persona e quindi di potermi sentire più amato di sentirmi più apprezzabile di sentirmi più degno dell'affetto dell'amore altrui di sentirmi più incluso all'interno di un gruppo di persone è un qualcosa che faccio per poter aver potere rispetto alle persone che mi desiderano sessualmente poterne ottenere dei vantaggi più o meno diretti è un qualcosa che mi dà occasione eh, di, mi dà accesso a più occasioni e che mi dà la possibilità di esplorare di andare in situazioni dove gli altri possono essere interessati e io posso utilizzare un po questa cosa per fare delle esperienze per curiosare un po per il mondo è un qualcosa che mi dà accesso anche soltanto alla possibilità di provare più piacere fisico magari nel vivere delle esperienze sessualmente desiderabili cioè, quando se parliamo di questo, in realtà non stiamo parlando più del perdere peso. Perdere peso è uno strumento per uno scopo, però diventa fondamentale capire qual è il mio obiettivo. E capire qual è questo mio obiettivo è centrale eh, considerando che quindi poi perdere peso si può fare in tanti modi, no? Cioè perdere peso è una cosa che una persona può fare eh, diminuendo l'apporto di calorie che introduce nel proprio corpo che è una strategia prevalentemente centrata sul controllo che è un tema molto importante nelle diete dimagranti e che a volte può diventare problematico come concetto nel momento in cui se esasperato può portare a tutto un tema legato ai disturbi del comportamento alimentare che è un argomento Importantissimo, grave e per cui serve in quel caso fare riferimento a tutto quello che è l'aspetto di eh, salute mentale e di psicologi, psicoterapeuti per cercare di farsi prendere un po' più in carico farsi seguire. Come in generale quando si parla di nutrizione, nutrizionisti, dietologi sono assolutamente professionisti da contattare per cercare di ragionare, di lavorare sulla propria nutrizione, sul cosa mangiare e quanto mangiare. Ma quindi dimagrire è una questione di calorie possiamo farlo o togliendoci calorie o aumentando la quantità di calorie che il nostro corpo consuma e anche qui quindi vediamo che trasciando con mix è poi è sempre la cosa più sensata ma vediamo che già le alternative iniziano a, a variare no? tra il mangio meno e il mi alleno di più quando il focus diventa più sull'allenarsi, sul fare sport, sul essere attivo piuttosto che non sull'altro lato del negarsi il cibo, togliersi il cibo, ridurre le quantità di cibo, allora vediamo che anche lì la dieta, sì ok, può anche avere ancora un concetto di dieta dimagrante, però in realtà il nome... Il modo di ragionare inizia a diventare diverso, l'investimento che si è su se stessi non è più soltanto sul togliersi qualcosa ma sull'aggiungere qualcosa e si va entro una categoria che forse può essere meglio definibile come dieta muscolare, cioè di quel tipo di diete che poi non si incentrano tanto sul cosa mi tolgo ma sul cosa aggiungo nell'attività, nello sport, nel tipo di scelta di alcuni cibi piuttosto che su altri e quando veniamo a fare questa cosa la dieta muscolare è un qualcosa su cui assolutamente anche essere seguiti da personal trainer, persone specializzate nel, nell'esercizio fisico ci può aiutare a capire che cosa fare e che cosa non fare per ottenere davvero dei risultati invece che non eh, perdere tempo e non sapere bene cosa stiamo facendo. Fatto sta che la dieta muscolare dà occasione per introdurre uno dei concetti che avevo citato prima no dicendo che eh, la dieta poi è cosa mangiamo come dormiamo che strategie utilizziamo e se la dieta muscolare effettivamente dal punto di vista delle strategie eh, va a toccare tutta una serie di come mi alleno eh, quante volte con che tipo di esercizi per quanto tempo una cosa molto attiva dal punto di vista strategico però allo stesso tempo va a toccare e va a aprire e scoperchiare il tema dell'igiene del sonno, del quanto dormiamo, che è una cosa su cui i... le persone che scelgono una dieta muscolare spesso inciampano. Perché? Il dormire, dormire è fondamentale, dormire è fondamentale per tutte le diete, e però non piace a tutti, perché eh, dormire a seconda del tipo di, eh, di concetto e di visione del mondo e di modo di ragionare che si ha, a seconda della dieta che si è scelto, può funzionare meglio oppure peggio di rispetto alla coerenza con il nostro modo di ragionare sulla dieta. Perché? Sul servire serve a tutte le diete, lì non ce lo toglie nessuno. Però, per esempio, se si parla di dormire è un momento in cui il cervello e tutta un'altra serie di strutture del corpo ristabilizzano alcuni loro equilibri chimici e quindi non posso fare una dieta salutare per stare meglio al mondo se poi non dormo. Cioè quindi non posso fare un pezzo e non fare l'altro. Come allenarmi e poi non dormire abbastanza anche lì diventa una cosa poco sensata perché quando noi dormiamo le fibre muscolari e il corpo si rigenerano e le persone che vogliono mettere sui muscoli su massa muscolare devono rallentare altrimenti continuano a bruciare all'infinito i propri muscoli e quindi magari gli verranno dei muscoli molto definiti ma piccolissimi e non perché non si allenano abbastanza ma semplicemente perché non lasciano il tempo al corpo di costruire i muscoli è un lavoro quello delle costruire i muscoli di distruzione e ricostruzione e se uno non lascia il tempo al corpo di ricostruire il corpo non, non riesce non può farla quella cosa e quello è un pezzo che alle persone che scelgono la dieta muscolare spesso non piace molto perché il sonno viene percepito in un modo un po passivo quando, perché è un non fare, un togliersi qualcosa a volte, spesso lo vivono come una perdita di tempo, e invece è un pezzo che va scelto attivamente, fondamentalmente, per partecipare a quello che è il prendersi cura di sé del proprio corpo. Ma anche nelle diti dimagranti, a volte le persone che fanno i diti dimagranti sottovalutano questo elemento. Non è che se dormono tutto il giorno dimagriscono, non funziona così, però se si privano troppo di sonno, Succede un meccanismo un po' curioso, cioè se il corpo percepisce che sta soffrendo perché gli manca riposo e chimicamente inizia a avere difficoltà da questo, può succedere un meccanismo tale per cui il corpo va in un meccanismo un po' di protezione in cui sente che sta succedendo qualcosa che non va bene perché è troppo stressato e quindi cosa si fa quando si è in protezione? Come si fa? Cosa fanno le persone quando l'economia è in recessione? Non investono, non spendono soldi, mettono da parte nell'ottica che domani non si so sa mai cosa potrà succedere. Il corpo fa esattamente la stessa cosa, cioè quando è in sofferenza mette da parte le risorse di grasso, non va a toccare i rotolini che invece serve che stiano lì perché un domani potrebbero servire e va invece a utilizzare più le risorse correnti e più quello che ha a disposizione nel breve termine e poi si spegne cercando di risparmiare energie. Quando dormiamo poco siamo... Esausti, non intacchiamo le riserve di grasso e non dimagriamo, cioè mangiamo pochissimo e comunque il corpo riesce ad andare in risparmio energetico perché si sta preparando a quella possibile eh, carestia che ci sarà in futuro e quindi se non dormiamo abbastanza, se non curiamo l'igiene del sonno, la dieta dimagrante tendenzialmente non funziona. Poi se dormiamo e basta, chiaro, non funziona neanche quello, però ragioniamoci un po' sulle vie di mezzo, no? Quindi... Per cercare un attimo di mettere in ordine no? quante diete macro diete esistono no? inconsapevoli consapevoli e poi tra le consapevoli esistono le diete dimagranti le diete muscolari eh, le diete salutistiche e poi possiamo aggiungerne altre tre possiamo dire che esistono le diete etiche che sono quelle diete in cui la mia scelta del mio stile di vita, del mio modo di stare al mondo, è legato a dei principi che io, con cui io desidero vivere, no? potrebbero essere il fatto che magari desidero non alimentarmi di altri esseri eh, mammiferi, o altri esseri animali, no? quindi faccio una dieta vegana, ma potrebbe anche essere un qualcosa sul scelgo di non acquistare da ciò che viene prodotto dagli allevamenti intensivi, Scelgo di non acquistare o di acquistare il più possibile da ciò che viene da un mercato eco-solidale, dove i diritti dei lavoratori vengono rispettati, dove c'è un certo tipo di ragionamento dietro, no? dove gli animali vengono trattati in un certo modo, dove la natura viene, viene rispettata, la pesca sostenibile. Cioè, quello è una dieta etica. No? in cui io scelgo di mangiare non tanto che co necessariamente cosa mangiare ma tutto il ragionamento che c'è dietro probabilmente perché mi aiuta un mio modo di anche di, di vedermi persona che partecipa al mondo legato quindi a un mio, una mia partecipazione attiva a una lotta che si, che, si, eh, che si verifica a un livello un po' più ampio no? a uno scontro sociale a cui desidero di partecipare provando a alimentarmi in maniera consapevole e la dieta etica per esempio è una possibilità come un'altra possibilità di dieta è la dieta religiosa no quella in cui mangio le cose eh, secondo quello che il mio dettame religioso prevede essere più sensato che potrebbe essere per alcune religioni potrebbe essere il non consumare alcolici come per altre potrebbe essere il eh, non consumare alcuni prodotti in determinati periodi dell'anno fare delle diete in determinati periodi eh, Cercare di rispettare un qualcosa che è legato alla comunità religiosa di cui faccio parte e di cui voglio essere partecipe rispettando determinati principi che penso siano legati alla mia visione religiosa della, della vita e dell'esistenza, no? E questo, per esempio, quindi è un'altra possibile dieta, che sia chiaro, no? Cioè il cibo lì non è soltanto cibo, è proprio uno stile di vita, di un modo con cui partecipo a una rete sociale che, che, che caratterizza tutta la mia vita. Per questo è così tanto così tanto lontana quella, quella prospettiva tra chi ne è consapevole e chi non è consapevole chi non sceglie nulla chi piglia soltanto quello che gli capita davanti quando è proprio una dimensione diversa mentre quando iniziamo a scegliere qualunque scelta sia poi le cose si fanno un po più complicate un punto che è una dieta consapevole che però a volte sfocia un pochino a confine con l'inconsapevolezza è la dieta edonistica cioè quella dieta basata sulla ricerca del piacere, sull'idea che per me mangiare è provare piacere, provare gusto, è soddisfare i miei desideri, è premiarmi per qualcosa, che è una dieta che a volte può diventare anche un po' ipercalorica o comunque può essere in contrasto con vari altri, altri stili alimentari, però è assolutamente una cosa che alcune persone a volte fanno senza esserne consapevoli, mentre altri invece lo scelgono, lo scelgono a 360 gradi in tutta la propria vita o lo scelgono in alcuni periodi in cui si dicono ok, adesso eh, per oggi o per questa settimana o per questo periodo della mia vita decido di Portare avanti un approccio più edonistico che sia eh, nel cibo, nel dormire, nel, nel vivere, nel fare determinate cose. A seconda, può essere una. La dieta non è un qualcosa necessariamente che deve essere sempre la stessa tutto l'anno, tut tutta la nostra vita. Può essere anche qualcosa legato a determinate fasi della nostra vita. E in alcuni periodi, perché no, scegliere una dieta edonistica può avere tutto un senso. Ma arriviamo quindi, una volta che ne abbiamo elencate quindi 6, per una cosa e l'altra, mettiamo i consapevoli sette. Ehm... Una volta che abbiamo fatto questo breve, breve ci ho provato a essere breve, elenco di diete, proviamo a venire anche a quali sono poi le sfide emotive dello stare in una dieta, del vivere eh, coerentemente con quella che è una dieta che abbiamo scelto. E il primo passaggio, probabilmente, è proprio quello del se l'ho scelta o non l'ho scelta, cioè il, il tema della consapevolezza. Cioè quando. Io sono consapevole dei miei obiettivi e quindi della dieta che scelgo per cercare di promuovere i miei obiettivi nella mia vita. A quel punto, io già sto facendo un lavoro che mi vede particolarmente attivo e partecipe in quella che è la sfida. E quindi, già essere attivo e partecipe contribuisce a un'idea di me, è un'idea di me che partecipo, affronto e vivo nel mondo. Che è molto diversa da quella della dieta inconsapevole, quando non ne sono consapevole, quando la sensazione di essere soltanto travolto dagli eventi, in quelle situazioni lì effettivamente a volte finiamo per andare un po' in confusione rispetto a alcuni elementi e per farci un po' trascinare. Quando siamo meno consapevoli, la dieta e rispettare una dieta diventa molto più difficile. Mentre siamo consapevoli di un obiettivo, degli obiettivi che ci stiamo dando e riusciamo a inserirli all'interno dei vari passaggi, delle varie sfaccettature di quello che è il nostro cercare di vivere e di stare al mondo, allora riusciamo a integrare tutto questo in una narrazione efficace e coerente e quindi riusciamo anche a portare meglio a casa il risultato con una partecipazione emotiva molto più funzionale e più efficace. A volte invece capitano dei contrasti che adesso vediamo tra alcuni significati che diamo ad alcune cose e alcuni eh, aspetti dei nostri obiettivi, no? Per esempio, perché un secondo elemento dopo la consapevolezza è anche quello del significato che diamo al cibo, che è un altro aspetto che va esplicitato, perché noi a volte potremmo anche pensare di non star dando nessun significato al cibo, però è improbabile. Il cibo ha tanto significato, è la prima cosa che ci fa stare al mondo. Eh, lo sanno i nostri genitori che ci hanno allevato nei primi anni della nostra vita, dove la sfida principale era cercare di farci mangiare in maniera regolare e sana e cercare di eh, costruire eh, quell'approccio che spesso con i nostri genitori si basa anche su quello, sul fatto che quell'affetto, quell'attaccamento, quella sicurezza iniziale che per si percepisce nell'infanzia, proprio anche nel momento dell'alimentazione, quello è un momento prezioso che ha tutta una serie di conseguenze che è difficile pensare che possa essere soltanto ridotto a un elenco di eh, proteine, carboidrati, grassi, quando ci mettiamo a intellettualizzare il cibo in questo modo, no? Pensare che alla fine sia soltanto qualcosa sostituibile con una pillola con dentro due proprietà eh, che possano soddisfare la nostra alimentazione, quando succede quello, stiamo facendo una semplificazione irragionevole. O stia, ci stiamo provando a difendere e ad allontanare da quello che invece forse ha un significato che per noi è un po' doloroso legato al cibo. Perché il cibo difficilmente può significare soltanto quello. Cioè il cibo è, è qualcosa di troppo complesso tra il chi lo produce, dove lo produce, come lo produce, come ce lo porta a noi, come ce lo cucina, chi ce lo cucina, con chi lo mangiamo, chi lo paga. Eh, è troppo complesso, consideriamo che l'economia, stando sulla fine del denaro, un po' cioè, l'importanza di certi concetti la sottolinea. Il settore primario dell'economia è quello del cibo. L'agraria, il dove viene prodotto, la pesca, l'aspetto di produzione alimentare è un settore fondamentale dell'economia mondiale, quindi è impossibile che un argomento simile che su cui abbiamo speso volontariamente e involontariamente così tanto tempo e così tanti pasti con alcune persone più o meno speciali o più o meno dolorose per noi è impossibile che quell'argomento non abbia un significato ed è questo il secondo elemento che vorrei quindi sottolineare che il cibo ha un significato possiamo esserne consapevoli o inconsapevoli anche qui se ne siamo inconsapevoli lo subiamo se ne siamo consapevoli ci si apre la possibilità magari di ragionarci un po su questo significato su quale significato quindi ha per noi e in che modo potrebbe essere in contrasto per esempio con alcuni elementi per esempio del nostro, della nostra dieta del nostro obiettivo delle scelte che stiamo facendo nell'alimentarci nel modo di stare al mondo perché per esempio se io scelgo o se io vivo il cibo come una cosa prevalentemente legata al piacere alla situazione del piacere e poi decido di mettermi a dieta perché eh, voglio eh, dimagrire per stare meglio con il mio corpo e piacermi di più nel caso, o perché ho, ne ho bisogno, perché ehm, magari mi serve perché sono ingrassato troppo e quindi il medico mi ha detto che altrimenti rischio di morire, sono motivi diversi però per cui il fatto del cibo come piacere potrebbe diventare un problema. Se il cibo è un piacere, l'idea del cercare di avere un corpo più sexy grazie a una dieta più equilibrata, a un dimagrimento, che però corrisponde quindi a una ricerca di apprezzabilità tramite il rapporto con gli altri e quindi di amabilità diventa un'equazione in cui mi tolgo quello che mi dà piacere mi punisco per avere amore e affetto che è un premio è difficile mettere nello stesso ragionamento una punizione è un premio a meno che io non costruisca una narrazione coerente che mi permette di vedere quella rinuncia non tanto come una punizione ma come uno step per uno scopo che sto perseguendo che ho attivamente in mente mentre vado a ragionare sul come cerco di gestire il cibo e come magari compenso anche togliendone il meno possibile e aggiungendo magari la parte più attiva invece che non quella passiva, quella parte dell'esercizio fisico. Come se si parla invece del dimagrire per una questione di salute. Allora, a quel punto, già forse sto facendo tutta una serie di rinunce legate al fatto che mi servono per rimanere in vita, se più mi dicono e togliti anche quello che poi ti piace, che è il cibo, che è l'unico proprio uno dei pochi premi che ti stavi dando, forse diventa insostenibile per una persona che sente già di fare tante troppe rinunce nel, proprio, nel resto della propria vita. E quindi forse è utile in quel caso non tanto ragionare soltanto sul tema del cibo. Ma ragionare anche su tutte le altre rinunce che una persona in quel momento sta sentendo di star facendo per stare al mondo che forse sono rinunce che non è detto che vadano vissute per forza in questo modo e che forse alcune di queste non sono così essenziali e possono essere rimesse in discussione e quindi in un bilancio tra il o muori perché ti verrà un infarto o eh, decidi di cambiare vita come cambiare vita forse li vale la pena ragionare su questi elementi come invece parlando di un altro possibile elemento potrebbe esserci quello del fatto che la dieta migliore alla fine non è quella quindi eh, solo eh, quella che scegliamo e quella di cui siamo più consapevoli ma anche quella che riusciamo a rendere il più coerente possibile con la nostra visione del mondo con la nostra narrazione del mondo perché tutti noi poi abbiamo un nostro modo di vedere il mondo e non si può generalizzare questa cosa no dicevo prima ci sono tante diete quanto sono le persone al mondo e con lo stesso identico concetto ci sono eh, tante visioni del mondo quante sono le persone però possiamo magari fare alcune macro categorie per esempio possiamo dirci che le persone che non scelgono una dieta che sentono di non poterla scegliere che sentono che la dieta sia eh, un qualcosa di impossibile da ragionare magari a volte hanno una visione del mondo soverchiante eh, dove si sentono impotenti di fronte a questa esistenza troppo complicata troppo complessa in cui si trovano a subire la vita e quando sono in questa condizione, quindi che gli vuoi fare? È chiaro che non possono scegliere consapevolmente una, una, uno stile di vita e un modo di vivere nel momento in cui pensano di essere in balia degli eventi. no Quando invece inizia a esserci un po' più di partecipazione, un po' più di possibilità di scegliere no? che, tipo di, che tipo di apporto abbiamo al mondo, allora ci si apre la possibilità di scegliere consapevolmente una dieta. E già qui abbiamo fatto una micro distinzione tra. Chi vive in un mondo dove le cose le decidono gli altri e non loro, e chi invece sceglie di avere un proprio più o meno limitato modo di partecipare alla vita. Quando quindi lo scegliamo, poi ci si apre comunque a partecipare attivamente, sì, ma che tipo di mondo? Partecipare a un mondo ostile, aggressivo, eh, complicato, dove io devo cercare di trovare un modo di barcamenarmi, di stare a galla nella conflittualità che esiste? Allora, forse spesso in una visione del mondo simile può essere ragionevole scegliere uno stile di una stile di vita, una dieta muscolare, no? In cui cercare di rafforzarsi il più possibile, per cercare di rispondere a questa aggressività o di sfruttare determinati mecc meccanismi in modo più o meno sensato. Come altre persone, invece, a volte eh, vivono comunque questo equilibrio no, tra le, la conflittualità che c'è e la loro possibilità di reagire con meno fiducia in se stessi, credendoci un po' di meno nella possibilità di poter fare qualcosa, ma comunque cercando di portare a casa il possibile. Dieta edonistica, cioè. Prendiamoci quello che del domani non c'è certezza, quindi cerchiamo di cogliere l'attimo, di vivere il piacere per quello che è e di soddisfarsi. Che è una visione a breve termine che però ha molto senso e che però già si inizia a, a distinguere tra dieta idonistica e dieta muscolare: nel modo in cui nella dieta muscolare c'è un po' più di fiducia in se stessi, un po' più di essere centrati su di sé. Mentre nella dieta edonistica a volte c'è un po più eh, un minore fiducia in se stessi e un po più un processo per imitazione le persone che scelgono una dieta idonistica a volte non riescono a scegliere una dieta dimagrante senza avere qualcuno da imitare Qualcuno da, a, cui da, a cui da seguire e a cui far seguito. Infatti, a volte capita che nelle famiglie magari si, dice, si dica: eh, Tu fai quella tua dieta dimagrante, noi mangiamo quello che vogliamo, e che se quella persona che vuole fare la dieta dimagrante però ha un approccio edonistico, non ci riuscirà mai perché alla fine seguirà quello che fanno gli altri. Quindi, sarà quelle persone che iniziano e smettono eh, le, diete in, le diete dimagranti in continuazione. Mentre le persone che fanno una dieta, una dieta muscolare tendono a essere molto più centrate su se stesse. E lì in quel senso funziona un po' di più questa cosa del cercare anche eventualmente, perché no, di mettersi a dieta dimagrante. È una cosa che fanno comunque e riescono a fare quando lo scelgono in modo più volontario e a volte invece non lo fanno perché eh, puntano invece più sul consumare più calorie invece che non assumerne di meno. Che è quel motivo per cui alcune persone anche molto fisicate e molto allenate per tutta la vita quando poi succede qualcosa per cui non possono più allenarsi o altro poi ingrassano a disproposito e non riescono a regolarsi con il cibo perché un po' il metabolismo si è accelerato nel tempo ma un po' soprattutto hanno uno stile tale per cui non riescono a togliersi qualcosa sono le stesse persone che non riescono a vivere e dormire in un modo attivo lo vivono soltanto in modo passivo come un fallimento e quindi si tolgono un pezzo fondamentale fanno il doppio della fatica per mettere sui muscoli ma Avenendo una visione del mondo invece un pochino più pacifica, eh, potremmo avere che in una realtà quindi un po' più tranquilla, allora si può pensare del cercare di vivere il più lungo possibile, campare il meglio possibile e cercare di metterla a fuoco quella propria vita e dieta salutistica, no? Che se una persona non riesce a farla, forse è proprio perché vive il, il mondo in maniera troppo conflittuale per riuscire a fare delle rinunce alimentari che gli servono per eh, stare al mondo e per eh, sopravvivere. Come potrebbe essere una persona che vive il mondo come troppo eh, incontrollabile e invece fare delle scelte alimentari richiede un certo grado di controllo che poi nella dieta dimagrante diventa forse per antonomasia il tema del controllo con tutti gli aspetti patologici che può portare ma diventa un elemento centrale. Che o viene costruito dentro una narrazione coerente in cui si mettono un po' in equilibrio le cose, o se no la persona, anche se gli, dice, se gli si dice: Mi dispiace, ma lei se mangia queste cose muore. La persona mangia quelle cose e muore. Purtroppo eh, il modo di ragionare è difficile da modificare, ma è fondamentale che sia modificato perché si possa avere accesso a una prospettiva diversa. E. Un po' di conflitto ma misto a un certo grado di ottimismo forse lo troviamo nelle persone che scegliono una dieta etica, che si anche loro sono in un mondo in conflitto, no? Perché eh, se vado a cercare di eh, partecipare con il mio scelta alimentare a quello che è uno scontro tra carnivori e erbivori, o tra eh, persone che rispettano i diritti dei lavoratori e persone che non rispettano, persone che rispettano il pianeta e persone che non lo rispettano, io sto contribuendo a un conflitto però in modo molto civile, pacato facendo le mie scelte e Provando nel mio, nel mio piccolo a fare qualcosa e quello è una prospettiva che anche lì ha una visione del mondo dove c'è un conflitto un po' ordinato secondo alcuni criteri a cui prova a partecipare e dentro al provare a far parte di tutto questo che è una cosa che invece chi ha una dieta inconsapevole non prova neanche a fare perché dice tanto è tutto magna magna, non ci si può fare niente che ha senso sotto tanti punti di vista, parlo di dieta. Eh, mentre un'altra un dieta che citavamo prima era la dieta religiosa, dove eh, Trovo che sia curioso che nelle diete religiose quindi poi si faccia quello che viene detto di fare, ma tranne chi poi sceglie di vivere poi la vita religiosa, la maggior parte delle persone che seguono i dettami religiosi tendenzialmente lo fanno più per imitazione e per ascolto piuttosto che non per una comprensione di tutti, quali sono tutti i passaggi che davvero servono per arrivare a uno scopo che è quello religioso. E quando succede questo, arriviamo a un passaggio in cui è curioso come le persone che scelgono una dieta religiosa abbiano alcuni aspetti di approccio al cibo simili alle persone che scelgono una dieta edonistica. È curioso come il tema dell'imitazione dell'altro e il tema della ricerca del piacere eh, abbiano alcuni punti in comune in queste, nelle visioni del mondo delle persone che scelgono questi stili di vita e secondo me è molto curioso perché poi nelle, eh, nei temi religiosi a volte il tema del piacere viene vissuto in maniera molto ambivalente a volte anche contrastato come se fosse qualcosa di negativo e forse c'è qualche collegamento tra la possibilità che le persone con una dieta religiosa altre volte sennò no, scivolino in un aspetto idonistico eh, che per tutto questo aspetto di, eh, di imitazione forse è molto eh, di confine al tema dell'inconsapevolezza, mentre esserne consapevoli invece probabilmente e eh, eh, capire i passaggi che portano a determinate scelte probabilmente fa completamente e pienamente la differenza. Infine quindi la dieta dimagrante che è quella che è trasversale a tutto il discorso che ho fatto fino adesso, adesso non so quanto è durata la, la mia riflessione, però dicevo è incentrata sul controllo e il controllare quindi significa poi togliersi degli alimenti o scegliere quali alimenti mangiare di più o di meno in quali quantità però fare questa cosa quindi a volte può portare anche a di disturbi del comportamento alimentare infatti mi raccomando ogni volta che si sceglie un'idea dimagrante chiaro non è che lo si può fare per ogni cosa ma eh, cercare di consultare uno specialista nella nutrizione nella dietologia eh, cercare di consultare un personal trainer perché a volte per alcune persone è più utile cercare di mescolare alimentazione con allenamento fisico piuttosto che non puntare tutto sull'alimentazione come cercare di ragionare sull'igiene del sonno è fondamentale perché sennò altrimenti il corpo va in protezione e si vuole dimagrire ma non si riesce a dimagrire. E infine anche cercare di sentire perché no un, un supporto psicologico può aver senso nel momento in cui ci sono tutta una serie di significati che stanno dando in contrasto e che stanno impedendo di affrontare in maniera seria un argomento che per noi invece per quella fase della nostra vita è importante. Questi sono tutti elementi su cui è utile ragionare, cercare di ragionare il più possibile, nel modo più ordinato e organico possibile, tenendo in considerazione i vari passaggi di cui siamo detti, no? Esserne consapevoli, cercare di non essere, essere il meno inconsapevoli possibili, ma comunque ricordarci che non possiamo essere consapevoli di tutto cercare di capire qual è il nostro stile alimentare scegliendolo senza ossessionarcene, cercare di ragionare sul sonno senza eccedere, cercare di avere una strategia senza che sia l'unico nostro strumento, cercare di vivere il nostro ruolo attivo senza pensare che la passività sia un fallimento, cercare di ragionare sul nostro obiettivo, cercando di renderlo coerente a tutta la nostra narrazione, del nostro modo di partecipare a tutto questo e cercando di... Eh, Partecipare ai vari passaggi in un modo tale che non siano soltanto cose che facciamo, ma modi in cui ci riconosciamo. Tutto questo è complicato, <ride> sono tanti passaggi, però non è nulla di assurdo, è tutto possibile se si è fatto passo passo, ragionandoci un passetto per volta, ragionando su se stessi e cercando di fare quello che è fino a un approccio bilanciato, bilanciato se stessi, spesso si dice no? la dieta bilanciata, la dieta bilanciata significa un modo di vivere bilanciato, uno stile di vita bilanciato, un modo di pensare bilanciato, un modo di vivere l'emotività bilanciato, un modo di vivere il rapporto con gli altri bilanciato, un modo di fare delle scelte che sia bilanciato, è un qualcosa davvero trasversale, ha tantissimi elementi ed è una cosa su cui spero di, in questo video di aver dato qualche strumento per poterci ragionare su, eh, considerando che eh... Sul, su, sul mio sito drvalerio.com eh, scriverò un articolo in cui proverò ancora a elencare un po' questi argomenti per cercare di spiegarli un pochino bene per quanto possibile, eh, ma mi raccomando, eh, non fermatevi a questo nel ragionare su questo argomento, cercate di informarvi, documentarvi, di farvi una vostra idea, perché alla fine questo è questo quello che serve, per essere consapevoli serve farsi una propria idea, ragionando, confrontandosi, confrontandosi, confrontandosi con degli specialisti, ma cercando di lavorare su certe cose, perché l'idea che leggo un articolo, vedo un video, eh, sento una persona e quella persona mi risolve tutto, questa cosa non funziona, serve rimboccarsi le maniche e cercare di ragionare su se stessi, sulla propria vita, perché per quanto a volte nella dieta edonistica sembri che dobbiamo morire domani, tendenzialmente per la maggior parte delle persone non è così, la vita spesso è un abbastanza lunga e quindi cerchiamo di prendercene cura di questa cosa cerchiamo di eh, prenderci cura del nostro stile di vita e cerchiamo di prendercene cura consapevolmente ricordandoci di essere consapevoli di quale significato stiamo dando al cibo e di qual è la nostra visione del mondo e quindi di avere una dieta con degli obiettivi che siano coerenti con tutti questi passaggi se facciamo questa cosa già probabilmente anche il fatto di scegliere una dieta dimagrante in un periodo della nostra vita potrebbe assolutamente essere molto più fattibile e molto più alla nostra portata spero di essere stato chiaro io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video